Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel tutorial di oggi voglio fare un progettino di nuovo molto semplice eh, ma secondo me carino e molto utile perché eh, ho deciso di eh, utilizzare le mie buste del pane che avete già visto in altri miei video e per realizzare questi contenitori per, um, per, i regali, per i vostri regalini di Natale. Perché a volte magari non si fanno dei regali enormi, basta il pensiero, però secondo me basta il pensiero, messo in una busta fatta così, fatta a mano, e cambia tutto, si presenta tutto in un altro modo. E visto che questo è un progettino molto veloce, volevo darvi appunto qualche spunto per poter utilizzare eh, il mio kit di carte eh, di Natale, Christmas Time, e in questo caso ho utilizzato anche il kit di etichette abbinato. Che ho realizzato che è formato da, vi faccio proprio vedere velocemente. Questi sono, questi sono, sono solo alcuni dei fogli, perché poi ci sono anche delle buste che vedrete. Vi farò vedere mentre, mentre realizzo una busta. Quindi, ho utilizzato, diciamo, tutti e due i pacchetti per fare gli sfondi e per, e per decorarli. E nello specifico allora noi adesso ne faremo una insieme però vi faccio vedere quelle che ho già eh, realizzato nel particolare sono molto semplici da fare perché vedete che non ho fatto nient'altro che ritagliare con un po di fantasia abbellire con qualche in questo caso ho messo la solita garzina questi sono dei centrini per i dolcetti in questo caso ho utilizzato vedete una di queste le faccio vedere qui questo fa parte del kit di etichette dove ho messo questi questi quattro bigliettini che ho ritagliato e poi ho decorato ulteriormente con delle etichette così c'è anche il posto eventualmente per scrivere una dedica e questo l'ho chiuso semplicemente con una graffetta che ho decorato sempre con un'etichettina del kit così mi rimane libera l'apertura e poi l'ho chiusa in questo modo ho incollato delle paillettes per per dare ancora un po' di luce al tutto questa è la seconda che ho decorato anche nella parte posteriore l'ho decorata semplicemente con dello stencil e con la fustella Merry Christmas, che eh, c'è fustella e fiocchettino, ve la faccio vedere. Questa è la fustella che ho utilizzato per la scritta e per il fiocchetto, è una fustella molto carina perché ha intanto eh, la scritta Merry Christmas in due, in due versioni un po' diverse, con due dimensioni diverse, poi c'è questo fiocchettino che è molto molto bello realizzato con due carte diverse e, e, ed effetto comunque eh, per la fustella e per tutto il materiale che ho utilizzato per realizzare questi queste bustine se andate nella descrizione del mio video trovate il link eh, a, a tutti i prodotti che ho, che ho utilizzato e che ho già diviso per per vari settori così li trovate in maniera più più veloce allora in questo caso ho di nuovo utilizzato come base proprio dei particolari che ho strappato con il mio, mio rivello che avete visto utilizzare in tantissimi video che ho fatto che dà questo effetto tutto seghettato sui bordi che rimane sempre molto molto bello che trovate, trovate anche questo nel, nell'elenco dei prodotti e, e poi ho attaccato semplicemente dei centrini, vedete, del, dei, per, del, dei particolari di etichetta, questo è molto semplice e poi l'ho decorato semplicemente con, ehm, con delle paillettes e poi per ultimo, questo è uno di quelli che mi piace di più anche se è semplicissimo come venuto però a mio gusto mi piace molto allora in questo caso ho utilizzato una fustella eh, scusate uno stencil eh, dove ho picchiettato con dell'acrilico bianco molto leggero vedete l'effetto qui del, degli alberi e poi sono andata ad applicare sia la carta che i particolari dei, degli alci qui dei cervetti che ho ritagliato da questo da questa pagina del kit Christmas Time ho attaccato anche qui le paillettes il solito centrino un po' più grande. In questo caso, ho utilizzato questa spilla, che è molto particolare carina. E ho, e ho chiuso in questo modo eh, la busta. Ah, ecco qua sul retro, ho anche qui passato con il Distress. Eh, del, uno stencil con, um, con i fiocchi di neve e ho attaccato un particolare delle etichette che è questo anche qui per dare la possibilità di, eh, di scrivere qualcosa direttamente sulla busta una cosa che non so se si vede mi piacerebbe ma non sono sicura ho utilizzato il mio solito pennarello che utilizzerò anche adesso che faccio la busta che lascia questo effetto glitter bellissimo che ho in questo caso passato anche sul proprio sugli alberi infatti sono tutti belli luminosi e qui forse si vede meglio perché con la telecamera diventa difficile vedere ma forse qui si vede di più sul eh, tutto sul, sulla stella di natale che è diventata molto luminosa io ho passato questo pennarello in tanti particolari anche qui sulle campane e anche se non rende molto con la telecamera vi assicuro che l'effetto guardandolo è veramente bello appena batte la luce sopra diventa cangiante, brillante e bellissimo quindi questi, queste sono le tre buste che avevo già realizzato per, insomma, per spiegarvi un po' il progetto di oggi e, e adesso andiamo a realizzarne una insieme allora partiamo dalla nostra busta del pane che avete visto che avete visto già in altri miei video perché con il kit che trovate nel, nel, nell'elenco dei prodotti ci sono, ci sono tante buste ma io le ho quasi finite perché le ho utilizzate per fare un po' di tutto comunque allora questa è la partenza eh, direi di eh, intanto occuparmi del retro della busta perché lo voglio un attimino decorare come ho fatto con questi in questo caso qua vado a prendere allora lo decorerei semplicemente così con del bianco il pennellino per lo stencil questo vado a magnare il pennello in questo modo poi però vado a scaricarlo bene su uno scottex e poi prendo uno stencil io prendo questo stencil qui e vado a, a picchiettare in maniera leggera in modo che in certi posti sia un pochino più evidente e in certi posti un po' meno, così, questo particolare qua che, che mi piace, un po' damascato in questo modo, così. Vedete che è una cosa proprio leggera, leggera, niente di che si veda più di tanto, giusto per abbellire un attimino anche la parte dietro della, della busta. Poi vado a prendere un pennellino, questo, il bagno è già nell'acqua, quindi vado a bagnare bene e vado anche ancora a sporcare così, che fa subito il pennellino bagnato, eccoci. Che fa subito natale tipo neve in questo modo qui così abbiamo decorato anche la busta nella parte posteriore ora lasciamo asciugare un attimino e facciamo la stessa cosa sulla parte frontale della busta ora anche qui vado a fare dello stencil ma veramente in maniera proprio appena appena accennata tanto andrò poi a, a decorarla quindi si vedrà, si vedrà molto meno il, la parte sottostante però giusto per dare un pochino di, di movimento anche a questa parte qui vado a fare un pochino di stencil leggero anche qua in questo modo farei ancora appena appena qui e basta così e anche in questo caso vado a fare vado a sporcare diciamo la mia busta con gli schizzi bianchi così qui mi è saltato via un pezzettino di pennello Veramente più il pennello è piccolino io adesso ho usato un pennello proprio piccolo piccolo piccolo perché voglio che, che gli schizzi siano microscopici se usate un pennello più grosso vi vengono delle macchie molto più evidenti ma io le volevo così ok quindi la base vedete che sul davanti è, è appena appena eh, decorata ma proprio perché tanto verrà adesso vedrete ma verrà, verrà praticamente coperta allora, come prima cosa attaccherei, un, dunque, questo è uno dei miei ultimi acquisti di cui sono molto molto soddisfatta, anche questo lo trovate nel link dei prodotti, è un nastro eh, tinta avorio, quindi per le cose vintage che faccio io è perfetto, ma la particolarità è che ha l'adesivo sul retro. Questo vuol dire che in un attimo lo potete attaccare dappertutto. Io ho immaginato anche per fare i agli gli album, quindi per decorare la pagina, le pagine sul bordo, in un attimo lo attaccate e l'effetto rimane bellissimo. Quindi lo vedrete, lo vedrete utilizzare molto nei miei prossimi lavori, perché mi piace veramente tanto. Quindi comincerei con l'applicare, poi è velocissimo, cioè proprio... È velocissimo da utilizzare quindi che non guasta mai così uno può fare tante cose nel minor, nel minor tempo possibile perché non so voi ma io veramente ho sempre meno tempo non so mi sembra che la giornata sia cortissima eppure le ore sono sempre quelle a volte vorrei fare tante cose che ne faccio già tante credo eh, perché <ride> obiettivamente non sono una persona che sta con le mani in mano però avrei bisogno di più tempo quindi tra l'altro questo adesivo è molto molto tenace per cui si, si incolla molto bene ok quindi andiamo ad attaccare Eccoci, rimane attaccato benissimo e l'effetto vi assicuro che è proprio bello sono proprio soddisfatta idem per questo washi tape che anche questi sono comodi perché sono adesivi che in un attimo si possono incollare e abbelliscono subito in maniera subito tutto in un attimo, quindi sono proprio carini. Ok. Quindi anche qua tagliamo. Danno subito luce, obiettivamente. Quindi vedete che con due con due cosine da niente abbiamo già praticamente illuminato la nostra busta. Ora cosa vado a fare? Vado ad incollare dei particolari che chiaramente come faccio di solito io ho già ritagliato perché altrimenti veramente eh, i video diventano lunghissimi e poi giustamente non eh, tagliare, non, non è importante farvi vedere come com ritaglio le cose, comunque giusto per, per, per spiegarvi questo particolare l'ho ritagliato da questo foglio. Allora questo lo vorrei attaccare più o meno così, adesso prendo il mio distress perché passo tutto col distress perché chiaramente cambia subito tutto l'effetto, sembra tutto in rilievo anche se non mettete uno spessore sotto, se voi passate il distress così nei bordi comunque date un rilievo diverso alle cose che incollate e quindi sono più belle e vado ad incollare in questo punto il mio particolare. Allora, ultimamente non so se ve ne siete accorti, ma sto usando questa colla per, per tutti i particolari in carta perché ho visto che, allora, intanto è un beccuccio sottilissimo e quindi si presta proprio bene anche a, ad attaccare i particolari. Poi è trasparente, quindi se deborda non si vede e incolla benissimo. E quindi la sto la sto usando praticamente sto usando quasi sempre questa per qualsiasi prima usavo molto di più la, la colla la colla stick però devo dire che questa è più comoda da mettere mi piace perché non indurisce molto la carta e, e funziona benissimo quindi metterei questo qui questo particolare qui e poi allora vediamo un po nei miei particolari. allora intanto questa giusto per è una delle buste ve le faccio vedere perché le ho già ritagliate e le ho già, le ho già utilizzate per mettere dentro i particolari fanno parte del kit etichette quindi abbiamo sia questa che questa e eh, anche eh, quella piccolina che utilizzerò da incollare sul mio eh, sul mio particolare sul mio sulla busta che sto facendo in questo momento allora questa è una delle buste piccoline perché ve la faccio vedere stampata dove ce l'ho perché l'ho stampata proprio per farvela vedere perché così non la trovo, ah eccola qua, non la trovo c'è un foglio dove ci sono due buste piccole e poi due fogli con le due buste grandi che vi ho fatto vedere prima con queste buste qui un po' più grandi e praticamente questa è, è, è una delle due, è questa qua e quindi la dimensione vedete che Utilizzo che, che ottenete alla fine una volta ritagliata e montata. È questa: qua cosa ho fatto? Ho intanto utilizzato sempre un particolare del kit etichette che semplicemente va tagliato e piegato. Per fare, ho fatto i miei bigliettini, così sono semplicissimi, ci stanno perfettamente dentro. Vedete in questo modo. E poi ho ritagliato, da, dagli abbellimenti del kit, una stella di Natale e l'ho incollata solo nella parte sottostante in modo da poter bloccare la mia busta anche questa la passo col distress così rimane più bella e pensavo di andarla ad incollare in questo modo qui così abbiamo anche la nostra busta con la nostra con la nostra cartolina dentro per poter per poter scrivere qualcosa visto che si suppone che dentro ci sia un regalo è bello avere anche già il bigliettino così non dovete mettere il bigliettino dentro quindi diciamo che io vado ad incollare subito la mia busta perché ho bisogno del riferimento per fare il lavoro successivo quindi vedete che è proprio sottile sottile la colla che lascio quindi, quindi è proprio bello e vado a metterlo qui così ok Ora ho ritagliato dal kit dei particolari che sono questi. Ok, vediamo un po'. Allora. Ehm... Ho ritagliato questi particolari dalle varie carte dalle varie etichette e poi ho fatto eh, la stella di natale tridimensionale vi ho fatto già vedere come farla nel, nel video precedente che ho fatto quello del portagioie quindi io l'ho già realizzata così non perdiamo tempo e abbiamo questa questa stella di natale fatta con tre dimensioni diverse in modo da dargli più rilievo e io volevo andarli a montare in modo da praticamente fare quasi che si, si sovrapponesse che sembri una cosa unica con questa in questo modo qui per dare continuità per cui cosa faccio? vado ad incollare prima questa la incollo solo nel centro perché con l'ho già un po' l'ho un po' lavorata in modo da da renderla un pochino più un pochino più gonfia qui sui bordi così è più bella rimane un po' tridimensionale poi andrei a mettere questo qui quindi vedete che veramente basta tagliare i particolari andarli ad incollare con un po' di fantasia e poi si può fare veramente un po' di tutto qua non... allora questa mettiamola così così non mi copre la stella perfetto e adesso vado ad incollare questa metto la colla solo al centro, tanto è sufficiente, e la vado a mettere qui così, così in questo modo. Schiacciamo bene, in modo che la tengo solo un attimo premuta, in modo che, che faccia presa un secondo, e poi posso anche lasciarla, ok, è già incollata. Ora, una cosa che volevo ancora fare è mettere un pochino di, di garza. Allora, facciamo così: intanto la voglio sporcare con. perché bianca non mi piace. Quindi, cosa faccio? Tanto è veramente un attimo: prendo i miei pennarelli che avete già visto utilizzare, che sono molto, molto versatili anche questi. E vado a prendere tra i vari colori perché ce ne sono veramente tantissimi prenderei non il rosso ma questo questa volta la farei prendere il verde quindi prendo questo verde e magari un po di giallo oro quindi questo qui ok e devo semplicemente fare questo lavoro allora questa è fin troppo lunga quindi taglierei perché non mi serve tutta allora vado semplicemente guardate a sporcare un po con i due colori così poi vado a spruzzare dell'acqua con questo potete colorare potete fare tantissime cose adesso magari vi faccio vedere anche come come basta con come va bene per dare sfumature e poi niente vado semplicemente a sporcare un pochino la mia la mia garzina in questo modo qui che prenda solo un po' di colore ok perfetto metterei ancora un po' di oro che dà luce così acqua poi come forse vi ho già detto in qualche video non lo so ma ve lo ridico perché tanto è importante eh, se voi sporcate una garza, un pezzo di stoffa, qualsiasi cosa in questo modo eh, comunque non vi, rimane, non vi rimane, appesantito cioè quando una volta che si asciuga rimane, rimane tutto il materiale rimane come era prima perché praticamente questa, qua stiamo solo parlando di acqua colorata non è come sporcarla magari con degli acrilici, un qualcosa che poi una volta che si asciuga rimane rimane molto più più spesso ecco per esempio potrei ecco faccio così l'attacco qui anziché sì, mi piace quindi facciamo così allora andiamo a mettere la colla sempre la solita colla sporchiamo un po' e andiamo ad attaccare la mia garzina in questo modo qui ok Guardate, vedete veramente con niente che come rimane carino ora farei ancora una cosa: metterei qui. Sì, metterei qui un'etichettina. Quelle del kit sempre di buon augurio, quest'upp. Sporcando, chiaramente e anche il fiocchettino che ho ritagliato lo sporchiamo un attimino così viene più carino ok e vado ad incollare qua così riempiamo anche un pochino questa questa parte ok chiaramente queste sono solo delle idee poi ognuno con la propria fantasia può veramente spaziare e fare tra l'altro ne approfitto per per fare complimenti veramente a ehm, ecco guardate questo qua lo mettiamo così, così un po dentro un po fuori per fare complimenti alle alle, alle mie creative iscritte sul mio gruppo eh, sul mio gruppo facebook privato eh, perché stanno postando dei lavori che sono a dir poco fantastici io sono veramente contentissima a vedere utilizzate le mie carte così veramente mi, mi riempie di gioia e di soddisfazione perché stanno proprio facendo dei lavori uno più bello dell'altro infatti ho cominciato anche a pubblicarli sulla mia pagina Facebook perché, eh, perché voglio veramente che li vedano tutti perché sono delle cose bellissime infatti eh, sono proprio curiosa di vedere quello che verrà fuori con il mio kit, con il mio kit di Natale perché eh, ho già visto dei lavori bellissimi e immagino quelli che, che vedrò nei prossimi giorni sono proprio curiosa curiosa allora eh, in questo caso per la chiusura dunque come facciamo la chiusura questa volta? vediamo un po' visto che c'è lo spazio potrei piegarla sì allora facciamo così giusto per cambiare un po' vado a prendere un attimo il mio piano di taglio che è importantissimo anche questo non so se voi lo usate ma comunque è una cosa che serve tantissimo questo altro righello che è pieno di decorazioni che si possono fare in un attimo per esempio si potrebbe anche fare questa o questa o questa ma magari questa all'interno guardate pensavo di fare questa però no, ho cambiato idea faccio questa qui perché l'ondina mi piace allora proviamo eh, perché non perché non l'ho questa non l'ho ancora utilizzata e quindi voglio, voglio provare a farla allora andiamo a tagliare con il cutter direttamente contro contro la, la riga perché tanto è di metallo e vi serve va benissimo come guida e vi permette di tagliare direttamente Così in un attimo avete la vostra forma, ok, togliamo tutto, andiamo anche qui a sporcare con il Distress la nostra busta, così rimane più bella, la sporchiamo anche di lato che non l'ho ancora fatto, molto velocemente così, anche dall'altro lato. Ora possiamo mettere, dunque, vediamo un po', possiamo mettere il centrino tipo, ma no, anche no, facciamo così, lo pieghiamo, visto che eh, sto facendo anch'io delle prove perché sapete che non è che io preparo prima le cose, quindi vediamo un po'. Sì, possiamo fare così, mi piace di più. Quindi vado a piegare in questo modo, schiaccio bene. Ok, sì, così mi piace di più. Quindi pieghiamo. Guardate che carino, e vado a mettere il mio centrino qui così, che da solo un po' di motivo e mi, e mi decora la parte dietro. Ok anche qui dove l'ho messo perdo tutto non vedo più niente eccoci pieghiamo e andiamo ad incollare quindi colla ne spargiamo appena appena un po qui un po più un po la tanto il centrino è talmente sottile che in una frazione di secondo si incolla quindi qua così perfetto un po' dritto ok così vedete che così abbiamo abbellito in un attimo anche dietro e anche qui sul davanti ok perfetto così ora vediamo un po se ci sta una delle etichettine no mi copre tutto quindi anche no possiamo fare così però allora visto che voglio mettere qua non mettiamo più l'etichetta ma cosa facciamo? andiamo a ritagliare così vediamo anche come in un attimo facciamo che riutilizzare in maniera un po' diversa così la rimpiccioliamo vediamo se così va bene, se mi piace ok così la mettiamo qui sulla mia busta che non dà fastidio perché così continuiamo ad aprire la busta passiamo il distress allora qua arrotondiamola così rimane per coerenza come dall'altro lato e anche qui arrotondiamo un po' di più così passiamo il distress E andiamo ad incollare in questo modo qui ok guardate un po ora chiudo solo un attimo la colla così ok volevo farvi vedere vado a passare chiaramente il mio pennarello Luminoso su allora, vediamo un po' se, se riesco a farvi vedere l'effetto. Secondo me si sì, si vede, dovrebbe vedersi, l'effetto che dà subito questo pennarello. Eh. È bellissimo, metterci da matti questo effetto qua perché è proprio contro luce, e delicato e fine da matti. E quindi mi piace tanto, lo sto usando adesso sulle cose di Natale ma non è detto è solo sulle cose di Natale perché comunque vi assicuro che rimane proprio rimane proprio una cosa delicata anzi se qualcuno l'ha già preso l'ha già comprato e l'ha già usato scrivetemelo nei commenti come vi siete trovati perché secondo me questa è proprio una cosa carina carina carina quindi lo mettiamo un po' dappertutto così anche qua per esempio se lo metto qua sul centrino voi adesso probabilmente non riuscite a vedere bene l'effetto ma vi assicuro che, che cambia tutto lo mettiamo anche qua sul fioppettino così ok e questo è e lo metto anche qui sulla lama del dei pattini ok così anche lì c'è un po' di luce ora un'ultima cosa che voglio fare è prendiamo delle paillette così e andiamo allora dov'è il mio attrezzino? non so se ve l'ho già fatto vedere questo che è un'altra cosa comodissima Dunque, ve lo faccio vedere se lo trovo. Intanto, ah, eccolo qua. Questo, uh, questo è uno strumento, il cook stick, che vi permette di. Eh, alla punta appiccicosa e quindi di prendere tutte le cosine microscopiche che non sapete mai comprendere con le pinzette, perché eh, appena le prendete vi cadono e quindi alla fine. Eh, io prima di utilizzare questo strumento utilizzavo molto meno paillettes, strass perché veramente ogni volta che dovevo attaccare qualcosa ci mettevo una vita invece con questo strumento qui eh, le cose cambiano perché in un attimo adesso vedete pizzicate, si incolla e appoggiate sul dove volete e in un attimo attaccate le paillette o gli strass o quello che preferite allora utilizzo sempre la mia colla perché come vi dicevo essendo trasparente è perfetta per fare queste cosine qui vado a metterne due punti intanto ne metterei uno qui e uno qui perché voglio mettere quale paillette queste qui dorate quindi voi la puntate e l'andate la ad appoggiare semplicemente in questo modo qui capite che è un'altra vita e poi volevo anche mettere vediamo un po Volevo anche mettere qualche paillette così in giro per... però le metterei chiare che rimangono più fini così. Per cui vado a prendere queste bianche e le piazzo qui dove ho messo la colla. Sì, qua ne ho presa più di una, aspettate un attimo perché qua dentro ho anche delle anche delle palline c'è un po di tutto quindi così e andiamo a piazzare le altre avevo messo solo tre punti di colla ah no un altro eccolo lì non lo, me lo ricordavo qua perfetto quindi avete visto che in un attimo potete incollare strass paillette che fanno subito motivo sono subito belle anzi guardate ne metto ancora una qui ne voglio mettere una qui sul, sul, sulla garzina qua ok e anche qui esageriamo oggi a Natale ci sta con le, sulle cose di Natale sono anche belle queste questi particolari luminosi eccoci, basta così però Io ho messo anche due qui sulla garza e in questo caso per chiudere ho utilizzato questa, queste mollette che si usano molto sullo scrap per tenere fermo potete usarlo per tenere fermi dei particolari nei junk per, per, per fare delle chiusure infatti forse come prodotto l'ho messo nelle chiusure non ricordo se l'ho messo negli abbellimenti nella, nella cartella abbellimenti o chiusure perché comunque eh, in questo caso ecco, io lo userò per chiudere la mia busta ho attaccato semplicemente un fiocchettino sopra e il gioco è fatto anche il video di oggi è terminato spero di avervi dato qualche spunto qualche idea per per così decorare le vostre i vostri contenitori le vostre buste per contenere i vostri regali di natale e, se avete dubbi o domande come dico sempre scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile e mi raccomando eh, continuate a fare come avete sempre fatto cioè quando fate i lavori eh, con il mio materiale con, con i miei tutorial insomma postateli, mandatemi le foto perché questo mi riempie veramente, veramente di soddisfazione e mi fa veramente piacere Ehm, diciamo che detto questo non ho più niente da dire perché il video di oggi è inutile che vi dica che è stato semplice perché ve lo dico tutte le volte ultimamente sto facendo dei lavori molto molto semplici quindi veramente alla portata di tutti ehm, non mi resta come al solito che augurare buona creatività e ci vediamo con i prossimi video un bacione a tutti e buona giornata